Come mi sono formato? Mi sono formato alla Città della Luce, una comunità, un ecovillaggio che attualmente ha la sede nelle Marche a una decina di chilometri da Senigallia e io sono stato uno dei fondatori di, della, di questa comunità e nel 2006 sono arrivate le costellazioni come nuovo strumento eh, dove precedentemente eh, lo strumento di eh, lavoro è stato ed è ancora tuttora Reiki. Io eh, ho fatto Reiki, sono diventato maestro di Reiki. Eh, il lavoro di cost delle costellazioni familiari è stato molto interessante perché è un lavoro molto pratico, eh, nel momento in cui ho una domanda eh, nel campo, nel gruppo, eh, si sì, manifestano delle informazioni che mi permettono di fare delle scelte e, mh, la mia formazione è stata da una parte a livello teorico, quindi molte informazioni che sono arrivate attraverso libri, attraverso corsi organizzati all'interno della Città della Luce, ma anche molte, eh, molti lavori su di me e soprattutto lavoro come rappresentante. E poi mh, quello che è stato il click è stato quando ho cominciato io a eh, tenere gruppi di costellazioni familiari e nel tempo ho eh, elaborato un mio modo di eh, fare questo tipo di lavoro. Come un musicista a un certo punto sente il suo modo di suonare un pianoforte e vedo che questo mi permette di esprimermi al meglio, di lavorare al meglio eh, con chi partecipa ai miei gruppi.